Andiamo in esterna, come si dice in gergo giornalistico, per parlare di sport e non solo. E lo facciamo con Ivano Maiorella, nostro collega giornalista di e dirigente nazionale dell'Unione Italiana Sport Popolare, più comunemente Wisp. Ben trovato, Ivano. Ben trovato a te, Max, e ai nostri telespettatori. Sei a un centro congressi mi sbaglio? Sì, siamo a Roma, eh, nei pressi della zona universitaria, dove al centro congresso Frentani è in corso di svolgimento l'Assemblea Nazionale di Libera. Libera è l'associazione contro tutte le mafie della quale l'UISP WISP fa parte e ha da poco finito di parlare eh, Luigi Ciotti, che è il portavoce di Libera e qui eh, vicino a me, eh, Max, come ti avevo annunciato, c'è cioè il presidente nazionale WISP Tiziano Pesce. Ben trovato. Buongiorno. buongiorno. Buongiorno. Una grande iniziativa, una grande sensibilità e una voglia di stare insieme e scambiarsi idee. Sì, io direi di chiedere proprio a Tiziano Pesce che ha seguito, diciamo, dalla prima fila eh, come, come WISP, quindi il WISP è, eh, lo ricordiamo, l'associazione Fortuna, delle associazioni fondatrici di Libera nel 1996, ecco le impressioni di quello sentito da, da Don Luigi Ciotti e soprattutto, ecco, qualcuno potrebbe chiedersi che c'entra lo sport, lo sport sociale e per tutti con legalità e giustizia sociale. A te Tiziano Pesce. Grazie Ivano, buongiorno a tutti voi e telespettatori, ma eh, un grande, come sempre una grande emozione ascoltare Luigi, ascoltare Don Luigi Ciotti, un intervento di oltre un'ora che ha eh, declinato ecco, l'impegno eh, dell'associazione, dell'associazione libera in questi ultimi anni con uno sguardo soprattutto proiettato verso il prossimo futuro. Associazione di associazioni, di nomi, di numeri contro le mafie, un fenomeno purtroppo eh, che sta anche negli ultimi giorni avendo una recrudescenza sul nostro eh, territorio e Don Luigi ha aperto con questa sottolineatura, questo monito. È urgente uno scatto da parte di tutti, contro le mafie, contro ogni forma di mafia, contro la corruzione, contro il bruttissimo fenomeno dell'evasione fiscale e contro il gioco d'azzardo, per la legalità. Ecco, Sottolineerei questo aspetto con un link molto stretto anche con l'impegno della nostra associazione, la WISP, un'associazione che affiglia oltre 16.000 società sportive che è arrivata, ovviamente dati pre-pandemia, ad avere un corpo associativo composto da oltre un milione trecentomila cittadine e cittadini. Un'associazione di promozione sportiva che sta nella promozione sociale, che si impegna tutti i giorni per l'etica, per la trasparenza, con un impegno attivo, di cittadinanza attiva a favore della legalità. Lo fa attraverso le proprie associazioni, affiliate, attraverso i propri soci, attraverso questa grande rete associativa, che è impegnata non solo nello sport competitivo ma che è impegnata attraverso lo sport a promuovere diritti per tutte le cittadine e cittadini di ogni età, di ogni condizione e ovviamente con Libera ormai da 26 anni portiamo avanti progetti importanti insieme legati anche alle nostre manifestazioni, una su tutte, eh, vivi città ma portiamo avanti l'impegno quotidiano all'interno per esempio degli istituti penitenziari all'interno eh, dell'ambito dell'area eh, dell penale esterna con i ragazzi, portiamo contro le droghe eh, a favore veramente di un impegno importante attraverso il linguaggio universale dello sport, dello sport sociale, dello sport di base. Quello, diciamo, lontano ecco, dalle medaglie olimpiche, ma è quello quotidiano, è quello che rappresenta un vero e proprio progetto di vita eh, di tante persone nel nostro paese. Eh, Ioano, eh, sul discorso criminalità eh, non c'è la possibilità di fare 0 a zero, cioè ci si schiera o da una parte o dall'altra. Per noi che seguiamo spesso il calcio dilettantistico e anche eh, gli sport denominati a torto minori, eh, una battaglia va fatta dall'Alto Adige fino in Sicilia. Ci sono territori che vengono, te lo scusa per l'utilizzo del termine un po' forte, violentati come Napoli recentemente come ci ha ricordato anche un uomo di chiesa e allora penso al grande sacrificio che è stato fatto per esempio da Don Pino Puglisi a Palermo come da alcuni eh, pastori di Dio in terra campana che hanno pagato il più alto dei prezzi. E insomma noi siamo nel 2021 però ancora stiamo parlando della diffusione della droga. Non è che per sbaglio la famiglia ha un po' dimenticato di dare forza e spalle grosse ai nostri giovani? Intanto Max hai fatto bene a ricordare Don Pino Puglisi perché il suo nome è risuonato parecchie volte sia nella giornata di ieri qui al, con al centro congressi Trentani, sia eh, anche nelle parole di oggi anche di Don Luigi Ciotti. Perché è importante Don Pino Puglisi? Perché attraverso lo sport Don Puglisi eh, riusciva a eh, concentrare, ad attrarre tanti giovani dei quartieri a disagio. Proprio là dove la famiglia, come dicevi te, non riesce ad arrivare, lo sport riesce ad aggregare. Ricordiamo lo sport è la terza agenzia formativa del nostro paese, dopo scuola e dopo famiglia. Quindi quanto dicevi te è molto importante e è, Tiziano Pesce, vogliamo ricordare anche che mh, proprio i nostri colleghi, i, i nostri colleghi in senso mio e il tuo, Max del TG1,